Bene, Rosanna arriva in parrocchia, nella mia parrocchia a Pachino, nelle mie due parrocchie, come mamma di Matilde e poi come mamma di Corrado. E mentre sapete che i catechisti e le catechiste tante volte si si cooptano per, per, per chiamata diretta, per contagio, abbiamo bisogno di aiuto come sarebbe bello vederti attiva e una volta pulisci la chiesa una volta ti coinvolgi per un'esperienza le abbiamo chiesto di fare la catechista e le ha detto sì, se lei Don Matteo mi fa fare i sacramenti a mio figlio guardi però che mio figlio non può frequentare per il semplice fatto che non è vaccinato e non può frequentare neanche la scuola poi fu la grande Matilde il giorno della prima confessione che mi disse lei deve farmi una cortesia, deve venire a casa mia, Vincenzo non ci vede e deve giocare con Vincenzo, dobbiamo giocare insieme con Vincenzo. È stato un invito che assieme alla sua catechista, io e Matilde, io ho accolto subito. Nella nostra diocesi abbiamo avviato l'esperienza dell'ufficio dell catechistico diocesano settore catechese disabili, avendo l'occasione di avere con noi suor Veronica Donatello, che tanti di voi conoscono, responsabile del servizio della sulla pastorale con la disabilità della CEI, eh, perché voleva vedere il nostro dopo di noi per la diocesi ne ho approfittato della sua presenza per organizzare un momento era prevista una testimonianza di rosanna la testimonianza di una mamma assieme a testimonianze ed esperienze della nostra diocesi se non che la situazione di vincenzo si complica e, però rosanna chiede, si propone lo stesso di fare l'esperienza viene ascoltata dal nostro caro michelangelo prima come webinar in diretta e poi la riascolta indifferita su YouTube, testimonianza che ancora è depositata lì, assieme a tutto il nostro incontro, e, e poi mi dice, ma parlava di sé o si riferiva ad un'altra mamma? Guarda che la signora Rosanna parlava della sua esperienza di famiglia. Che dici, glielo possiamo chiedere di venire ad Assisi o, o ci levo mano? Chiedere è lecito, io sono sempre per chiedere, casomai accetta che ti possa dire o no. Rosanna è qui con noi, ha approfittato per godersi un po' a Sisi per stare un po' con noi, ci dice magari come si trova con noi e ci racconta la sua eh, esperienza, che è un'esperienza forte, ma un'esperienza che la sta aiutando a buttare il cuore oltre l'ostacolo. Allora io intanto dico grazie per l'invito, ringrazio Michelangelo purtroppo non l'ho potuto conoscere per i motivi che tutti sapete e vabbè che esperienza, racconto un pochino la nostra, come ha fatto Michela la nostra, la nostra vita di tutti i giorni. Allora, io sono una mamma, mamma di tre figli, tre figli nati in poco tempo vicini. Il terzo è arrivato per volontà divina, perché noi siamo tutti convinti di programmare i figli. Decidiamo di diventare genitori, ma purtroppo non è così. Purtroppo e per fortuna non è così, io lo dico sempre. Il mio terzo bimbo è nato, è arrivato come un dono del cielo, e doveva arrivare un bambino sano, un bambino. Sì. Ok. Sentite meglio ora? Doveva arrivare un bambino sano come gli altri due, se così sani si può dire perché mi fanno impazzire in altri modi, però sono sani, ecco. No. Sono, due, sono due adolescenti in, nel pieno della loro adolescenza. Al che, eh, con un parto complicato, Vincenzo ha avuto un'asfissia da parto, ha avuto provocato destino, chiamiamolo come vogliamo, ma è successo così. È vero, lo chiamiamo tsunami, lo chiamiamo eruzione vulcanica, ovviamente la vita si stravolge. Io avevo una bambina di quasi 4 anni, un bambino di 18 mesi ed è nato un bambino con uh, una da parto e non abbiamo capito perché ti proietti in un mondo che tu ovviamente non conosci. E io non sono medico, sono una semplice, tra virgolette, casalinga, anche se poi mi sono inventata infermiera, però... Uh, non capivamo a che cosa stessimo andando incontro, perché in effetti se non lo vivi ogni giorno non capisci veramente a che cosa va incontro. Pian piano abbiamo scoperto che Vincenzo oh, avrebbe, eh, è un bambino diventato, è diventato epilettico perché si è manifestata una forma gravissima di epilessia. E come non so se tutti conoscono ovviamente l'epilessia nei primi periodi della vita eh, porta via tutto quello che un bambino oh, può oh, acquisire. Lui nel primo anno di vita è stato praticamente in coma epilettico quasi il primo anno e, e tutto il primo anno e quindi ha perso oh, qualsiasi tipo di i, facoltà che potesse eh, diciamo, avere il linguaggio eh, la, eh, una una, la cognizione, quindi cognitivamente era un disabile al 100%, fisicamente era un disabile al 100%, quindi Vincenzo non ha mai camminato, non ha mai eh, diciamo, avuto oh, le mani che eh, prendevano gli oggetti, non ha mai parlato eh, e non ha mai visto. Ovviamente eh, la percezione della disabilità visiva per un bambino che non ti racconta e non ti può raccontare cosa vede e cosa non vede, non è stato possibile mai vedere e eh, cioè capire fino a che punto Vincenzo non vedesse. Fortunatamente è un bambino che sentiva con le orecchie e gli dico vedeva col cuore e quindi noi avevamo eh, una, eh, un, diciamo, un approccio con lui particolare. Poi le mamme con i bambini, con i figli, ovviamente hanno la fortuna di avere un cordone ombelicale che non si stacca mai, dicono mai, per sempre, e quindi la mamma ha cominciato a conoscere Vincenzo in maniera diversa. Quindi e, mi sono reinventata mamma, perché non è, non è essere mamma di un bambino con Vincenzo, non è essere mamma allo stesso modo di un bambino normale, qui ci sarà qualche mamma e come Michele, mamma di un disabile, eh, sa che non è la stessa cosa e quindi un bambino bellissimo perché ahimè devo peccare però devo dire che era il più bello di tutti e tre, lo devo dire perché obiettivamente era il più bello e Don Matteo posso farlo questo peccato? Lo puoi fare ma lo dicono anche suo fratello e sua sorella. Okay, era il più bello. Se sei autorizzata da Matilde Corrado lo puoi fare. <ride> anche perché Vincenzo era un buon incrocio tra i due quindi Belli gli altri due, bellissimo era lui, ecco. Poi per la mamma ogni scarafone è bella mamma sua, quindi dovete, potete pensare che cos'era. Ovviamente Vincenzo è rimasto per quasi 13 anni il piccolo della mamma, il bimbo, il neonatino di casa, il cucciolo di tutti e la vita della nostra famiglia ovviamente è ruotata tutta intorno a lui. Dico perché ovviamente, perché? perché una famiglia che eh, eh, riceve un, eh, un, un trauma così grande eh, perché tu arriva un bambino quindi cosa pensi prepari il corredino prepari ti prepari a presentarlo ai fratellini li porti a fare le ecografie eh, loro aspettano questo bambino questo fratellino ovviamente un fratellino che loro non hanno capito fino elementari che fosse diverso da loro Abbiamo noi un'esperienza diversa, Vincenzo è il terzo, quindi il più piccolo, hanno poca differenza di età e, e dico perché non l'hanno capito, perché loro hanno percepito la gravità della, uh, della disabilità del fratello ormai da grandi, ma non perché non lo capivano, perché per loro, eh, avendolo vissuto quotidianamente ogni giorno, avendolo visto, avendolo visto crescere, per loro era un bambino chiamiamolo normale, anche se io non so che cosa sia il concetto di normalità, perché ancora non l'ho capito, però era un bambino normale. Ovviamente abbiamo cercato, perché Vincenzo aveva un, un, un, una diagnosi un pochettino pesante, Vincenzo aveva un'encefalopatia epilettica, gravissima, aveva una tetraparesi spastica, quindi capite, e una difficoltà respiratoria molto grave. Quindi un bambino che non poteva essere portato ovunque, perché un bambino che si ammala, un bambino che si prende subito la bronchite, quindi abbiamo dovuto tenerlo e fare praticamente guscio nei suoi confronti. Questo guscio l'hanno fatto la mamma Rosanna, il papà Sebastiano che in questo momento non è qua e l'hanno fatto fortunatamente, e dico fortunatamente, anche Matilde e Corrado. Perché? Perché al di là di quello che si possa pensare, mh, i fratelli eh, di un disabile sviluppano, così come il disabile, perché il disabile lo sappiamo che ha una sensibilità diversa, una sensibilità e una, uh, un approccio con uh, il fratello che è particolare, che non è uguale agli altri. Perché faccio questa distinzione? Perché io ho due adolescenti a casa che si amano e si odiano allo stesso tempo. Questo rapporto invece nei confronti del fratello era un rapporto di solo amore, era un rapporto che comunque era ben ricambiato, perché Vincenzo adora, adorava Matilde e Corrado, Cosa dire ancora Don Matteo? È stato brutto il primo periodo di vita di Vincenzo perché, perché gli ospedali, perché i controlli, perché non capisci che cos'ha, perché la vigliaccheria, la vigliaccheria di chi non ammette lo sbaglio eh, di un bambino nato in questo modo eh, ti indirizza a fare qualsiasi tipo di esame, allora ti proiettano in una, in una realtà che è quella della genetica, che è qualcosa di impossibile, qualcosa che non puoi capire, allora esami, allora ricoveri, allora la qualsiasi, insomma non sto qui a dire quanti e quanto tempo abbiamo passato in ospedale perché sarebbe veramente noioso e lungo. Quando poi abbiamo capito e soprattutto mamma Rosanna ha capito che eh, eh, la situazione di Vincenzo era quella, quindi l'abbiamo metabolizzata, eh, ci siamo eh, ritirati a casa e abbiamo reinventato. La nostra cameretta, la cameretta di Vincenzo, le cose di Vincenzo, quanto potete giocare e come potete giocare con Vincenzo. Capirete che due bambini piccoli che si ritrovano in una casa e che devono giocare perché hanno diritto a giocare, che si trovano con un fratellino che invece deve stare in silenzio perché... È molto delicato perché possiamo scatenare la, la crisi epilettica perché non dobbiamo essere e non dobbiamo fare rumori particolari quindi è stato un, un periodo difficile per fortuna eh, l'avere a casa Matilde e Corrado hanno portato noi a non ehm, a non ospedalizzare la nostra casa. Perché? Perché comunque, anche se noi cercavamo di, es, di creare un ambiente sano per Vincenzo, capirete che un, una bambina di 4 anni e un bambino di 2 anni piangono, gridano, giocano e, e fanno il caos. Ma questo è stato un bene anche per Vincenzo. Perché è stato un bene? Perché... Ehm, la uh, condizione sua generale lo portava ad essere un bambino che non avrebbe avuto nessun contatto con il mondo esterno. Il suo contatto con il mondo esterno sono stati i fratelli, quindi le feste di compleanno, gli, i compagnetti che vengono a giocare e in, ti incasinano tutto perché devo essere così e tutto questo è stato un bene per lui perché non ha avuto, eh, al di là, a differenza di altri bambini come lui che sono rimasti figli unici, lui ha avuto la fortuna di essere il terzo, quindi non figlio unico, ad, una vita, ad avere una, un, una casa, una vita con dei rumori normali, con dei rumori classici, frequenti. Io penso, lo dico sempre a mio marito, che se fosse stato lui figlio unico avremmo vissuto una vita in silenzio per evitare di disturbarlo, invece abbiamo vissuto una vita normale, tranquilla. Ovviamente una vita che è, con la disabilità gravissima sua ci ha portato comunque diverse volte in ospedale. L'ultima volta che ci siamo ricoverati è stato due anni fa. E quando è durato questo ricovero? Allora, il ricovero di Vincenzo è durato nove mesi in terapia intensiva a Catania e undici mesi di riabilitazione in, eh, in hospice al Garibaldi inesima di Catania. Un, un posto, eh, io dico sempre che eh, nella nostra vita e nel nostro percorso di malattia di Vincenzo abbiamo avuto sempre... Eh, il Signore che ci ha aperto le porte giuste. Quindi non appena abbiamo avuto un il cambio di un problema, abbiamo sempre conosciuto qualcuno, perché i medici oh, per fortuna non sono tutti gli stessi, abbiamo sempre conosciuto qualcuno che ci ha indirizzato la strada giusta per poter affrontare il problema successivo, perché... E la nostra forza e la nostra propria forza familiare è stata quella di affrontare un problema alla volta ne finiva uno, ne cominciava un altro e ricominciavamo in un modo diverso ovviamente ti disperi, ovviamente piangi però abbiamo avuto sempre il, ehm, il lato positivo della cosa che viene soltanto e subentra solo quando tu accetti eh, tuo figlio così com'è non appena tu oh, finisci di guardare tuo figlio come, una, come la malattia, come un malato, e allora tu capisci che la disabilità ti porta anche ad avere una vita normale, ad avere una vita nello stesso tempo serena. Fortunatamente io, grazie a Vincenzo, ho potuto fare anche la catechista, Don Matteo ha mantenuto le sue promesse perché Vincenzo ha fatto tutti i sacramenti, fino all'ultimo, anzi ne ha fatti anche di più, perché ha avuto tutti quelli che poteva avere, giusto Don Matteo? Sì. Ha avuto l'unzione degli infermi, ha avuto tutte le sue, è andato via, eh, come dire, completo, giusto Don Matteo? Sì. Adesso Vincenzo non c'è più... Nel senso che non ce l'ha in quella stanza, sì, mm. non è più a casa, ha cambiato indirizzo, dico io, glielo dico a Matilde a Vincenzo: eh, perché, scappano, perché, loro, perché lui ha deciso di andare via di casa prima di loro a farsi una vita diversa, a fare tutto quello che non ha potuto fare. Scusate, scendiamo da Matilde. E dopo, oh, lasciamo spazio dopo, magari anche qualche vostro eh, intervento. Anche lei comunque. Ah, ah, allora, adesso...